Buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo approfondimento di informazione fiscale. Quest'oggi con noi è Rosy Delia. Buon pomeriggio. Salve Rosa. a tutti e a tutte. Ciao Tommaso. Anche quest'oggi ci occupiamo di modello 730 ed in particolare riprendiamo un tema che abbiamo già affrontato alcune settimane fa eh, perché proprio qualche settimana fa eh, avevamo appunto fatto un sondaggio per sapere l'opinione dei nostri lettori. Eh, sinteticamente Rosi puoi ricapitolare eh, di cosa si trattava? Eh sì Tommaso, noi ogni anno ormai dal modello 730 2019 in poi abbiamo un appuntamento fisso con i nostri lettori e con le nostre lettrici, eh, li chiamiamo in causa per verificare il livello di completezza e adeguatezza eh, dei dati eh, contenuti nel modello 730 precompilato, per valutare un po' quindi il lavoro di elaborazione delle informazioni effettuato dall'Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione dei redditi pronta all'uso. Ci siamo quindi lasciati con un interrogativo lanciato ai lettori e quest'oggi invece torniamo sulla dichiarazione dei redditi precompilata con alcuni eh, risultati di questo sondaggio che eh, vediamo subito e magari proveremo a commentarli. Eh, questi sono i risultati: il 41% dei lettori eh, dichiara che tutti i dati sono corretti. Eh, un 59%, quindi ancora una maggioranza, eh, dichiara invece mh, la necessità di intervenire o per integrare o per correggere i dati eh, contenuti nel modello 730 pre eh, Quindi diciamo. Mh, i risultati si pongono in linea di continuità con quello che è emerso anche negli anni scorsi, eh, dai nostri lettori. c'è un lieve eh, miglioramento rispetto all'anno scorso ma è ancora forte l'esigenza di andare a rivedere di verificare eh, quanto inserito dall'agenzia delle entrate diciamo si fa qualche passetto in più verso eh, una dichiarazione dei redditi pronta all'uso che si può inviare con un semplice clic, ma non siamo ancora pronti a questo a questo punto può essere anche interessante eh, andare un po' a vedere qual è il confronto tra i vari anni e per farlo ti chiederei, Rosi, di, di commentare eh, questa tabella che è inserita all'interno dell'articolo e che parte appunto dal modello del 2019 fino a quello eh, di quest'anno. Cosa emerge dai dati dei sondaggi scorsi? Beh, sicuramente che se i passi avanti che abbiamo fatto dal 2021 al 2022 sono piccolissimi, quelli che abbiamo fatto dal 2019 al 2022 eh, sono... Ehm, importanti. Eh, pensiamo ad esempio alla necessità di intervenire sul modello 730 precompilato ehm, espressa dai lettori e dalle elettrici nel 2019. Era una percentuale pari all'87% delle risposte, oggi invece siamo al 59%. Così come poi ehm, diciamo, ovviamente il risvolto della medaglia è che eh, chi dichiara che tutti i dati sono corretti ehm, è passato dal 13% al 41% di quest'anno, quindi un dato più che triplicato. Eh, quello che salta all'occhio è anche però il merito, se così si può dire, del miglioramento in questi anni del, del livello di maturità del modello 730 eh, precompilato ehm, a volte è da eh, imputare ha dei passi avanti per quanto riguarda la completezza e la correttezza dei dati, altre volte alla, ehm, alla mancanza di lacune, quindi vediamo che se mh, la correttezza dei dati cresce sempre un po' di più, le due percentuali relative alla completezza e correttezza e alle lacune eh, hanno un po' eh, un andamento altalenante che però tra loro si bilancia diciamo così. Quindi per sintetizzare al di là eh, delle singole cifre, dei dettagli sulle percentuali, eh, i passi avanti sono costanti ma sono ancora tanti quelli che bisogna fare. E eh, riassumendo appunto eh, quello che hai detto, alcune eh, delle parti di, di questa analisi possiamo vedere che comunque eh, alcuni dati sono incompleti o non corretti, la percentuale eh, cala molto, e eh, così come eh, aumenta invece la percentuale di, che di, appunto delle persone che hanno trovato dati completamente corretti, quindi comunque il trend è in miglioramento con appunto eh, questi alti e bassi che evidenziavi sulle lacune di dati. Per questo approfondimento sul modello 730 precompilato, per quest'oggi è tutto. Ringraziamo i nostri lettori, ringraziamo coloro che eh, continuano a seguire il canale YouTube e eh, vi lasciamo al prossimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci.